Amici di YouTube, un nuovo mini tutorial firmato FabioAmbrosi.it, quest'oggi vedremo come utilizzare i marker in Adobe Premiere Pro in soli 3 minuti, iniziamo subito. I marker sono delle etichette vere e proprie che noi possiamo applicare sia alla timeline chiamata anche sequenza in Premiere Pro, sia alle clip per capire che cosa stiamo maneggiando. Come si inseriscono i marker in Adobe Premiere Pro? Ricordate tasto di scelta rapida, M, M, di Milano, eh, basta questo tastino, sì, per esempio, ipotizziamo che io ho una timeline tipo questa, ipotizziamo che io voglio segnarmi questo punto della timeline, bene, seleziono la timeline stando attento a non selezionare nient'altro e premo il tasto M di Milano, guardate qui viene aggiunto un marcatore, un pallino di default di colore verde, se io ci clicco due volte con il mouse viene aperta una finestra in cui posso scrivere inserire cartello, posso cambiare il colore del mio marker, posso farlo durare anche più di un semplice frame e clicco su ok. Bene, i marker possono essere inseriti non soltanto nella timeline ma anche nelle stesse clip. Per esempio, seleziono questa clip in cui io sto parlando dei mini tutorial, con questa clip selezionata premo il tasto M di Milano. Ecco qua, ho inserito un marker, questa volta non nella timeline, ma direttamente nella clip. Anche qui posso fare doppio clic sul marcatore, cambiare eh, l'etichetta, posso inserire un commento, inserire per esempio la voce eh, parlo di Premiere, do un colore eh, blu per esempio a questo marker, lo facciamo durare qualche secondino in più, do ok, eccolo qui, posso chiaramente anche in un secondo momento modificare la durata di questo marcatore, basta selezionarlo vedete spostarlo rimpicciolirlo spostarlo come voglio e a questo punto ho marcato la mia clip oh, nota importantissima c'è una finestra molto comoda la finestra si chiama marcatori cioè attiva in questa posizione vedete che eh, la mia clip le, eh, è selezionata a questo marcatore inserito questa è un'introduzione molto rapida ai marker chiaramente l'argomento meriterebbe un corso a parte ma questo è solo un mini tutorial di 3 minuti grazie per aver seguito anche questo mini tutorial firmato Fabianbrosi.it ne pubblichiamo uno ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 14 qui su questo canale youtube vi invito ad iscrivervi e ad accendere le notifiche per essere sempre avvisati quando esce un nuovo video se vi fa piacere www.fabianbrosi.it per maggiori informazioni anche la pagina facebook cercate e cliccate fabio ambrosi al prossimo video tutorial ciao